Ciao, allora oggi il video è un po' diverso dal solito perché ho messo a confronto le mie due marche preferite di cera per le sopracciglia. Ebbene sì, allora sono queste due che tutti conoscerete e che ve ne ho già parlato. Questa, che è del libro Shea, sarebbe la stilo perfezionatrice zero difetti ed è adatta sia per le labbra che per le sopracciglia è proprio una cera trasparente che io ho finito ma comunque ve ne ho parlato tempo fa e qui c'è il link della scheda dove ne ho parlato questa del Livrochet no, facciamo che ve le presento tutte e due e poi dopo ve ne parlo se no, eccola qua, questa della Essence questa è adorata è la cera trasparente con l'applicatore eccolo qua a pennellino e questo si chiama e brown fixing quindi semplice allora semplici. adesso ho detto io normalmente ne acquisto una o l'altra in base dove vado con i negozi perché davvero dovendo fare le sopracciglia sempre con le matita io la cera ne uso tantissimo per fissarle queste sono quelle due migliori al prezzo più vantaggioso che ho sempre trovato normalmente vado in un negozio, ne prendo una, vado in un altro negozio, ne prendo l'altra e non ho mai badato a quale fosse ehm, più conveniente perché come qualità si equivalgono tranquillamente a quale che fosse più conveniente e allora un giorno mi sono messa lì quando, nella mia zona trucco, quando mi trucco mi sono messa, ho fatto i compiti con i bigliettini ok? l'ho attaccato alla mia zona trucco e ogni giorno quando lo usavo lo segnavo, tanto di matita ce ne ho finché voglio, quindi sia di una che dell'altra quindi ora c'è proprio il confronto allora, matita del Libro Livrochet viene la quantità che è un 0,3 grammi viene 9,95 euro a prezzo pieno ma io la prendo sempre con lo sconto almeno del 40, quindi sono 5,95 euro eh, più o meno sconto almeno del 40, c'è cioè 40 o 50, comunque ho sempre con lo sconto, ma è a prezzo pieno, 0,3 grammi, e dura, eccola qua, la bellezza di 15 giorni, l'ho proprio segnata, Essence, la cosa dell'Essence che è, devo sempre temperarla quindi un temperino a portata di mano mentre questa è automatica comunque Essence la quantità è un 1,3 grammi quindi ce n'è di più viene 1,95 euro e dura la bellezza di 29 giorni quindi alla fin fine questa qui non la prendo più, e Essence tutta la vita, credo di aver visto che l'hanno messa fuori produzione, ma è uno scherzo sicuramente, perché io non posso farne a meno, e davvero, ne ho provate tante di cere, ma eh, tante marche anche marchi davvero costosi, ma alla fine mi ero eh, fermata con questi due marchi, quindi davvero, ora, sappiamo che sicuramente questa non conviene, ma conviene assolutamente quella della Essence che vince e stravince, però eh, ha la qualità davvero e la tenuta di una qualunque matita per sopracciglia anche di quelle più costose, usate in inverno e in estate tranquillamente, quindi perché pagare di più non paghiamo di più. Allora intanto spero che questo video vi sia piaciuto, un po' divertente un po' utile, ehm, fatemi sapere se vi interessano altri video così su messi a confronto in vari prodotti che mi piacciono ditemi voi quali, correttori, fondotinta, cipre, quello che volete e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e mi raccomando anche la campanella da cliccare così ogni volta che carico un video verrete sempre avvisati e alla prossima, ciao!